video, Oggi siamo qua per fare un altro video uh, un pochino uh, parlocchiato, sarà una cosa un po' di riflessione, una cosa alla quale ci ho pensato ultimamente uh, e voglio pa pa pa parlare di questa cosa, si sì, sono... <ride> professional come al solito ehm, niente, quindi volevo dirvi che eh, se volete seguirmi su Instagram dove sono un po' più attiva rispetto a YouTube eh, e se avete bisogno eh, cioè se avete bisogno di consigli se avete voglia che io faccia un video in particolare potete scrivermi e infatti da quando l'ho detto l'ultima volta eh, ci sono già state due ragazze che mi hanno scritto in privato su Instagram su alcuni video che vorrebbero fare, questa cosa mi fa molto piacere grazie mille Uh, giustamente cercherò di fare il video il più uh, in più fretta possibile uh, quindi niente, iniziamo questo video oggi voglio parlarvi un po' del, de, de, de, dell'era del thrifting uh, ho deciso di parlare di, questo, di questa cosa per due motivi Uh, che giustamente vedrete nel video <ride> uh, ho iniziato a, perché ultimamente YouTube mi, mi, mi fa vedere un sacco di video che giustamente sono video comunque co a quali sono interessata uh, però io ultimamente sto guardando un sacco di, di, di, di cose random su YouTube ma veramente random tanto che la mia timeline è tutta sfasata <ride> quindi uh, perché ho deciso di fare questo video ho deciso di parlare un attimo dell'era del crewing che sarebbe un po' uh, questa cosa che Ultimamente, eh, almeno negli ultimi due anni, è, è scoppiata un po' questa grandissima, grandissima moda, perché si può, di, si può <ride> definire moda, di comprare usato e non sto parlando, non mi, non mi riferisco ovviamente a persone che sono nel zero waste o persone che sono interessate alla moda sostenibile mi riferisco a tutte quelle influencer quindi per iniziare il mio primissimo punto di questo video a tutte quelle influencer che fanno questi video dove fanno haul di vestiti cioè comprano un miliardo di cose nei negozi dell'usato per farle vedere in video ed effettivamente dopo io quei vestiti non li ho più visti, non li ho più visti indossati da loro tranne per qualche foto giusto per dire mmm, pubblicato un nuovo video con le cose usate che ho comprato, uh -huh. um, quindi qual è il mio problema effettivamente perché tu di, cioè magari voi pensate, sì ma Doina, devi essere contenta, c'è gente che non dà i propri soldi alle catene fast fashion non va a comprare usato, quindi clap clap clap, eh no, perché questi sono proprio il tipo di influencer che invece Sborsano un sacco di soldi, e beh, oddio sborsano, secondo me sono proprio i brand che inviano loro uh, i vestiti di tantissimi brand fast fashion, tra cui anche quelle stronzate tipo Shane, Wish, Aliexpress, ma soprattutto Shane, c'è gente che collabora con Shane. Vabbè, um, e oltre a questo vanno pure a prendere dei vestiti nei negozi dell'usato dei quali effettivamente loro non hanno bisogno. Perché sì, io sono molto felice se qualcuno fa dei video. Uh, che se, se qualcuno fa dei video riguardo alla, a, um, al thrifting, quindi all'andare a comprare usato, a far vedere tipo come comprare usato, dove andare per comprare usato, ma che sia coerente anche col proprio canale perché un canale che si basa già tutto su moda, fashion, tutte queste robe qua di principio io non lo considero un canale sostenibile nel senso che una persona che fa vedere milioni di makeup, milioni di haul, di vestiti, milioni di cose, per me non è una persona proprio uh, zero-waster, ecco. Uh, tutto ciò non per dire che, uh, che schifo queste persone, perché ognuno può fare quello che vuole nella sua vita, non tutti uh, siamo obbligati a fare scelte sostenibili, però nel senso che questa cosa del thrifting mi uh, colpisce un pochino di più proprio per il fatto che, uh, quello che a me dà fastidio è il fatto che eh, loro parlano del thrifting come per dire ah oh, se vuoi essere fashion ma spendere poco woohoo, andate nel negozio dell'usato yeah! però effettivamente non è che parla non è che danno un messaggio positivo stanno comunque ehm, amplificando il consumismo stanno comunque dicendo andate a comprare cose questo è, questo è il messaggio che io non vorrei che arrivasse eh, nemmeno io non vorrei dare questo messaggio quando magari Faccio vedere i miei vestiti dell'usato o quando magari faccio vedere il mio guardaroba, questo non è il messaggio che voglio dare per dirvi eh, andate a spendere tutti i vostri soldi nel negozio dell'usato, no, <ride> perché un, una parte della vita sostenibile o comunque una vita cioè, de, del zero est è il consumare meno. Quindi va bene andare nei negozi dell'usato, dare i soldi piuttosto ai negozi dell'usato rispetto a darli alle catene fast fashion o comunque anche ai negozi etici, per carità, eh, però allo stesso tempo. Eh, No, non è per dire uh, questi 500 euro che avessi dato a EKM vai a spenderli di nuovo investiti ma in negozi cioè lo shopping etico significa anche uh, consumare appunto di meno quindi comprare le cose necessarie cose di cui si hanno effettivamente bisogno io adesso non starò a dirvi che il mio guardaroba ha un, un paio di pantaloni e una gonna quindi io sono felice così ovvio che ho più capi dello stesso tipo ovvio che ho un guardaroba anche fin troppo <ride> cioè ho fin troppi vestiti di quel che effettivamente uso e quindi eh, non starò qua a dire che sono eh, super minimal perché non lo sono, però allo stesso tempo tutti questi, me, tutti questi video che io vedo in giro sono sempre fatti da influencer che purtroppo promuovono il consumismo, non promuovono niente di positivo, non ho visto una persona, una di, di quelle che ho visto che non fossero appunto video di gente che si occupa di zero waste, che si occupa di moda sostenibile, che dicessero le cose positive del thrifting a parte il costo non c'era neanche una che dicesse guardate che a parte il costo che vi costerà di meno perché giustamente andare nei negozi dell'usato vi costerà molto meno se si, dove, se si sa dove andare se ci si accontenta anche di certe cose e dopo ci, ci ritorno eh, su questo discorso però manca una che dicesse il thrifting va bene per il nostro pianeta per non, per non comprare più da queste catene eh, per appunto farvi spendere meno eh, cioè nel senso, non c'era un solo video che io abbia visto che desse effettivamente questi eh, consigli, perché tu puoi benissimo dire, ah, andiamo a fare shopping dal thrifting, perché uhuhuh, uh, uh, che è figata, ok, va bene, però allo stesso tempo almeno eh, toccare questo argomento del fatto del perché effettivamente il thrifting sia diventato così eh, popolare ultimamente, è diventato popolare non perché l'influencer influencer hanno deciso che, che figate le cose usate, sono diventate popolari perché. È anche diventato per questa cosa che tanta gente ha boicottato le catene fast fashion. Quindi, eh, boicottando queste catene, la gente ha iniziato a parlare molto di più eh, di comprare usato o di comprare etico. Eh, e, e però, purtroppo, gente che basa il proprio canale e le, i propri video sul eh, consumismo eh, ovviamente profiteranno di questa tendenza, perché è una tendenza, cioè è, è, è, anche il Zero Waste può essere considerato una tendenza. Uh, perché magari adesso molti di più ne parlano quindi uh, tanta gente fa video zero waste ma senza effettivamente seguire quello stile di vita solo perché è, è tendenza e tendenza, mi, mi, mi dispiace dire che il Zero Waste sia diventata moda o che la moda o che il thrifting sia diventato moda, ma purtroppo è diventata così perché la gente ha iniziato a in modo seriamente. Poi ci sono state quelle persone che hanno voluto semplicemente fare views, semplicemente eh, dire cose a random completamente, cose di cui non sanno nulla, pur di fare views perché giustamente. Una persona che inizia a informarsi sul, sulle cose dell'usato, su Zero Waste, andrà a cercare Zero Waste su YouTube eh, e troverà video magari anche di gente incompetente, semplicemente perché hanno tanti, tanti followers. Um... Quindi niente, questa è la prima parte della quale voglio parlare del fatto che appunto eh, la cosa che a me dà fastidio, non mi dà fastidio che la gente compri usato, anzi ne sono molto molto felice, eh, però mi dà fastidio che venga, cioè che i video più famosi che io ho visto riguardo al thrifting sia stato veramente di gente che non seguo uno un stile di vita che sia ah compro cose dell'usato perché effettivamente me ne frega qualcosa del pianeta, spero, si, spero mi sia spiegata. Un'altra cosa della quale voglio parlare eh, è riguarda proprio i negozi stessi. Allora, eh, voglio parlarvi di eh, una cosa, questo non è per andare contro i negozi dell'usato, eh, ma è per capire un po' i, i, anche i double standards in questo caso, cioè eh, prima i negozi dell'usato erano dei negozi dove c'era tutto ha mollato insieme cose, la gente donava i propri vestiti, anche adesso tuttora ci sono queste grandi catene, io per prima ho fatto un video una cosa come tre anni fa dove andavo, vi facevo vedere un thrift store eh, qua in Canada che è, un, è una grande eh, catena che hanno dei negozi enormi dove vendono di tutto, vi giuro di tutto, eh, quei negozi sono bellissimi perché giustamente tutto quello che c'è dentro costa poco eh, e tutte quelle cose sono cose che la gente dona. Alle volte loro hanno così tante donazioni che tantissime cose non, non arrivano neanche a, a, a stare sullo scaffale, perché tanta gente eh, decide di donare, di fare una cosa buona e di donare il tutto, solo che eh, loro non fanno scelta, cioè non, non scelgono le cose effettivamente messe bene, le cose messe male. Um, invece ci sono dei negozi un po' più piccoli che sono molto più... Um, molto più pignoli, mettiamola così, nelle loro scelte. Poi ci sono i negozi vintage che sono un'altra storia perché sono comunque cose eh, usate, però sono vintage, quindi degli anni 90, anni 70, anni 50. Io per esempio ho un paio di pantaloni degli anni... 60 se non mi sbaglio che non direte mai che sono degli anni 60 perché sono in uno stato perfetto eh, ma la qualità delle cose vintage è tutt'altra storia però adesso non parliamo delle cose vintage perché sì, il vintage ha comunque un costo più elevato rispetto alle cose usate semplicemente quindi eh, da quando è partita un po' anche questa mania dell'usato eh, ci sono tante cose che hanno un costo più esagerato di quel che effettivamente dovrebbe essere non sto dicendo che tutto l'usato dovrebbe costare poco, perché dipende sempre da cosa effettivamente stai vendendo, perché se uno mi vende uno Chanel, eh, ovvio che eh, no, non potrà mai venderlo al prezzo originale, ma non potrà neanche venderlo a 3€. Ecco, questo è giusto, giusto, giusto specificare, perché ci sono dei, delle cose di eh, high-end, che eh, sappiamo benissimo che tante cose di brand di lusso, tante volte anche il nome, non è tanto la qualità, perché eh, la qualità di brand di lusso... Eh, non si allontana dalle cose H&M eh, perché le fabbriche breguelle vabbè ma questi sono altri discorsi quindi eh, a meno che non siano cose vintage perché le cose Chanel vintage erano tutta un'altra cosa ma giusto giusto fare una parentesi <ride> eh, che non c'entra sì che c'entra in realtà ma vabbè. E, quindi quello che ho notato io ultimamente è il fatto che questi negozetti un po' più piccoli eh, ok fanno una scelta eh, più pignoletta quindi scelgono delle cose più di qualità questo è verissimo, però alcune volte il prezzo è un pochino troppo alto per le cose che vendono. Um, per esempio è successo una volta che io ho portato dei miei vestiti a un negozietto dell'usato eh, per venderli a loro, perché potevi fare questa cosa, loro ti analizzano i prodotti che tu porti eh, e a seconda del valore che hanno ti danno un tot di soldi o ti danno una gift card del negozio. Quello che è successo, che mi fa, mi ha fatto ridere e mi ha fatto pensare molto, è il fatto che io ho portato, avevo portato dei pantaloni, delle borse, un paio di scarpe, non mi ricordo ancora cosa, avevo portato questa gonna, era una gonna molto bella, una gonna semplicissima bianca, sapete tipo il jeans, non era vero jeans, era tipo quel jeans bianco, vabbè ci hanno capiti con i bottoni davanti una gonna che andava tantissimo tipo due anni fa credo che io non portavo più perché ho la panza <ride> e il bianco non è che sia proprio, proprio la cosa più flattering che esiste per qualcuno con, con la panza ecco vabbè um, e mi ricordo che io quella gonna l'avevo pagata una cosa come 15 euro sì era in sconto se non mi sbaglio ma l'avevo comunque pagata 15 euro non l'avevo pagata più, più, di, più di tanto Ehm, alla fine di tutto giustamente non mi hanno offerto chissà quanti soldi io ho preso la gift card in modo da comprare se per caso mi piaceva qualcosa nel negozio infatti mi sono comprata un blazer di Ralph Lauren ecco, bellissimo vabbè, <ride> dettagli ehm, quello che mi ha fatto ridere è che effettivamente io dopo quando loro mi hanno riportato le cose dicendo abbiamo scelto questi vestiti questi invece no eh, avevo visto l'etichetta su quel, quella, gonna, quella gonna bianca e l'etichetta diceva 20 dollari Uh, e io tipo ho detto minchia 20 dollari quindi questa cosa mi ha fatto pensare perché effettivamente quella la gonna non valeva 20 dollari nel senso non era un brand famoso non era un brand costoso era un, non era neanche H&M ovviamente però comunque non era 20 dollari nel senso che era comunque una cosa usata uh, guardate io l'ho messa due volte con la donna quindi era come nuova però a prescindere uh, mi ha fatto ridere come effettivamente uh, loro la vendessero a un prezzo del genere. Non so secondo quali criteri loro mettano questi prezzi, però questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che, secondo me, visto che adesso il thrifting va tantissimo, quindi tanta gente vuole comprare usato, tanta gente vuole passare alla moda sostenibile, quindi passare a comprare usato invece di sostenere le grandi catene, certe cose ti vengono comunque a costare tantino, perché il principio dell'usato è che, Dovrebbe costare meno, perché sono cose usate. Io per prima, quando ho provato a vendere delle cose, sì, è vero, quel paio di pantaloni l'ho pagato 50 dollari, che ne so, però comunque li ho portati, ok, che sono tenuti bene, ma sono comunque una cosa usata. Però tanta gente sta approfittando tantissimo di questa cosa, che siccome è usato, la gente sarà disposta comunque a pagare quei soldi, perché è usata, quindi... Stanno facendo del bene a non sostenere una catena grande, ma stanno sostenendo un piccolo negozietto locale. Io per prima sono felicissima di dare i miei soldi al mio negozietto locale piuttosto che darli a HM, però allo stesso tempo alcune cose le ho strapagate e questa cosa ci ho pensato col tempo dopo, eh, analizzando effettivamente i miei vestiti, dicendo sul momento. Questi pantaloncini per me li valeva quei 30 dollari perché sono bellissimi, eh, che ne so, sono, sono in buone condizioni, eh, sono un buon materiale, bla bla bla, però allo stesso tempo comunque erano una cosa usata. So benissimo che un negozietto piccolo eh, che, fa più, eh, che sceglie di più proprio, mh, i propri prodotti eh, non venderà allo stesso modo come una grandissima catena come quello che vi dicevo prima che c'è di tutto le cose costano da un dollaro a 10 dollari quindi la gente magari comprerà più robe perché magari siccome costano poco allora comprano di più eh, e magari appunto essendo anche gente magari che non si può permettere eh, milioni di vestiti all'anno può permettersi un po' più di magliette del eh, negozio dell'usato dell quindi anche questa cosa l'ho anche notata su D-pop eh, io avevo iniziato a usare D-pop eh, solo qualche mese fa quando stavo cercando una cosa molto specifica perché io quando cerco delle cose dell'usato non le cerco a caso cerco perché effettivamente voglio una cosa specifica e voglio quella cosa um, però anche su di pop tante volte ho notato che certe cose sono veramente um, stra <ride> come si dice um, sono costose sono costose secondo me il valore che danno a certe cose non, non, non li valgono perché per esempio um, non lo so, um, avevo visto un vestito che mi piaceva tanto, che era di Forever 21 non era un grandissimo brand cioè è fast fashion è comunque fast fashion Um, che comunque lo vendevano a boh, 25 dollari con 10 dollari di spedizione, che tu dici ah eh, dai 35 dollari niente di che perché c'è anche la spedizione eccetera eccetera, ma quando ci pensi eh, quel vestito non li vale più di 25 dollari ed è stato magari pure usato, tu non puoi, non puoi essere sicuro di in che condizioni sia quel vestito, soprattutto su Depop perché lo compri online, mentre quando sei in negozio lo puoi guardare di più, puoi vedere se c'hai dei difetti o meno, quando compri online è molto diverso. Uh, quindi, certe cose uh, da quando ho iniziato il Zero Waste, quando ho iniziato appunto ad andare nei negozi dell'usato, all'inizio ero così excited della cosa che uh, ho strapagato certe cose. E adesso me ne accorgo facendo anche ordine nel mermadio: ho detto, mica questa cosa l'ho pagata proprio un pochino troppo. Ora che ci penso, uh, però, giustamente non mi dispiace perché tante cose che ho pagato tanto sono state anche cose vintage delle quali non mi pento assolutamente perché sono, hanno, è tutta un'altra qualità. Però, certe cose che ho comprato, che magari erano di brand fast fashion eh, e magari le ho anche un pochino strapagate, eh, ci penso un attimo e mi dico: Ma perché? Cosa avevo nella testa in quel momento? Questo vestito non vale più di 8 dollari, no? Eh, quando sono andata invece nel negozio, quello grande, che c'è di tutto, di più, sai pazienza, trovi anche cose molto belle in condizioni pazzesche, solo che devi cercare. Ecco perché, secondo me, eh, quei negozi. Ehm, cioè. Quei negozi hanno successo solo con la gente paziente, io che non sono paziente non ho voglia di cercare tra mille maglioni, mille cose perché tante volte tutte le cose sono un po' in giro, perse in giro, quindi tu non hai tempo di andare a controllare ogni scaffale, cosa che invece nei negozietti piccoli è tutto è messo meglio, eh, mettono a posto subito, quindi i prodotti che hanno sono là. Uh, quindi cos'è che volevo dire con questa cosa? Non sto dicendo adesso uh, basta, che schifo i negozi dell'usato che ti fanno strappagare le cose perché non è quello il punto. Il punto è che secondo me se è arrivata una cosa del Quindi, effettivamente si è arrivata una cosa del genere del uh, comunque far pagare anche un pochino di più di quel che effettivamente vale quel prodotto Proprio perché c'è più questa moda, c'è più questa cosa del... c'è comunque un consumismo dietro anche qua, non... è, è, è molto ipocrita da dire che i, i, le cose usate non, non hanno niente a che fare col sistema capitalistico, uh, semplicemente uh, c'è, ovvio che c'è meno gente che anche compra usato, quindi quando c'è meno gente che compra usato, ovvio che non avrai mai... Um, gli stessi soldi che ti entrano come entrano H&M, questo poco ma sicuro, quindi loro, si devono, loro devono pur sempre guadagnare perché devono pagare un negozio, devono pagare i dipendenti. E va bene così, solo che tante volte um, certe cose, cioè, soprattutto le cose di fast fashion, a mio parere uh, in questi negozi qua un po' più, un po più sciccosi, chiamiamoli così, uh, sono troppo... Cioè, un pochino tubacci, cioè. Mm, mm, dai, io per prima una, una dei primissimi cose che ho comprato dell'usato è stato un vestito di Zara eh, quindi stiamo parlando di un vestito di Zara non stiamo parlando di una cosa in cotone biologico stiamo parlando di una cosa comunque fast fashion che è bellissima tutto quel che vuoi e l'avevo comunque pagato una cosa come 30 dollari 30 dollari ora che ci penso sono tanti per un vestito di Zara <ride> e, e quindi eh, non mi dispiace pagare quei soldi per una cosa, per esempio vintage però 30 dollari per vissuto di Zara ora che ci penso ho detto, ho fatto un acquisto proprio del cacchio <ride> quindi tutto ciò per dire scusatemi i miei pensieri sparsi eh, senza una logica, però tutto ciò per dire che eh, anche nell'usato eh, cerchiamo di essere, eh, di essere un po' più ragionevoli quando compriamo le cose perché eh, anche sul buttarsi sulle cose perché costano poco non ha senso perché comunque comprare tante cose di cui non si ha bisogno eh, è un po' inutile perché se non avete bisogno di una cosa solo perché costa 2 dollari eh, cioè, non serve comprarla io per esempio all'inizio eh, andavo nei negozi usato e dicevo oddio questa cosa costa poco quindi che ficcata uh, uh, uh, però allo stesso tempo cioè, non mi servivano quelle cose quindi eh, col tempo, perché giustamente eh, anche là devi, devi un attimo diventare cosciente delle, delle cose che fai col tempo ho iniziato a valutare molto di più le cose che compro quindi se effettivamente ne avevo bisogno, se mi serviva, eh, se il prezzo valeva effettivamente perché bisogna anche guardare quello eh, però la cosa principale è se effettivamente ne hai bisogno perché non serve accumulare cosa, so, cose solo perché costano poco perché magari un giorno arriverai e dirai sì, però io queste cose non le uso più, quindi finiranno o finiranno di nuovo nella spazzatura o non saprete cosa farvene e si accumulerà roba. Quindi non ha molto senso. Uh, quindi niente, co co cosa volevo dire con questo video di tipo 50 minuti? <ride> volevo dirvi di appunto essere coscienti anche in ciò che comprate, anche se usato. Ovvio che l'usato, io per prima sono una grandissima sostenitrice dell'usato, l'usato avrà sempre più uh, valore, cioè nel senso... Um, Sarà sempre la scelta migliore in assoluto rispetto a dare i soldi alle multinazionali, alle fast fashion, tutte quelle robe là, sempre e comunque. Uh, poi ovviamente se siete dei uh, acquistatori compulsivi e non ce la fate a non fare shopping, ovviamente sì, buttatevi vi prego sull'usato che è sempre meglio. Niente, io chiudo questo video che non so se avrà un senso alla fine di tutto ciò, spero che ci stiamo capiti. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!